Di questo tema, tra l'altro, nel mio caso è una punizione non dico esagerata, ma io non è che parlerò proprio soltanto di carni, ma farò più o meno un quadro su quelle che sono le disuguaglianze sociali nell'alimentazione, riprendendo quella che era già stata abbastanza in maniera simile la presentazione fatta all'AIE quest'anno: appunto, l'AIE come sappiamo è dedicata un rapporto tra, tra salute e eh, tra alimentazione e salute. E in particolare è stato, si è molto parlato di quanto la vita mediterranea sia un fattore protettivo della scuola italiana. Una protezione che sembrerebbe, ad esempio, uh, uh, riproporsi nella mortalità. Se noi vediamo i tassi di mortalità per maschi e femmine nelle 22 popolazioni europee, possiamo vedere come in entrambi i generi le popolazioni, popolazioni dell'Europa meridionale e quindi quelli di cui la vita mediterranea è maggiormente diffusa, abbiano una protezione nei, nei tassi di mortalità. E qui la rete mediterranea è stata spesso indicata come uno dei fattori che spiegano questo fenomeno. Ma non si tratta soltanto di questo, se infatti stratifichiamo i tassi di mortalità per titolo di studio, possiamo vedere che sì, in tutta quanta Europa avere un basso titolo di studio è tendenzialmente associato ad, ad un rischio di mortalità, una mortalità maggiore rispetto a quello che avviene per un medio o per un altro titolo di studio ma che la distanza tra i pallini è variabile in tutta quante l'Europa, in particolare di nuovo nelle popolazioni dell'Europa meridionale la vicinanza dei pallini è più forte che negli altri paesi, fenomeno che appunto è stato spesso spiegato come uno dei fattori nei quali ha contribuito la trasversalità sociale della dieta mediterranea, che appunto molto diffusa in tutti i segmenti sociali avrebbe garantito una sorta di resilienza all'impatto che le diseguaglianze sociali possono avere nella mortalità. Ma è davvero così? Questa trasversalità sociale è stata, non, dico, non ne dico all'ottica, ma spesso viene estesa e generalizzata a partire dalla diffusione di pochi alimenti, non di, tutti quanti, non di tutte le tipologie alimentari. Spesso si basa, ad esempio, sulla affermazione che frutta e verdura sono molto prevalenti in tutti i segmenti sociali, ma gli altri tipologie alimentari. D'altra parte, se osserviamo invece un altro outcome di salute come questo del body mass index, che è chiaramente associato all'alimentazione, vediamo che sia tra i maschi che tra le femmine, l'Italia, in effetti, hanno una prevalenza minore di queste due condizioni. Però, anche per altri paesi europei, di cui non ho indicato l'etichetta, non sono tanti gli altri pallini. Però, per quanto riguarda le disuguaglianze, invece, i rischi relativi ci fanno vedere come sia tra le femmine che tra i maschi il rischio di, avere, di, di soffrire di queste condizioni è molto più alto, per chi ha un basso titolo di studio, rispetto a quanto avviene in altri paesi europei. Quindi, cosa... Ovviamente questa slide può essere spiegata da altri fattori come ad esempio, un istante, ma... come ad esempio eh, le forti disuguaglianze sociali nell'attività fisica che in Italia sono molto consistenti, ma basta questo fenomeno a compensare la diversità e la discordanza che c'era tra questa slide e la slide precedente, quindi quali, qual è in, effe, in, in realtà l'impatto delle disuguaglianze sociali nell'alimentazione nel nostro Paese? Proprio per rispondere a questa domanda abbiamo quindi condotto uno studio ecologico che aveva tre eh, obiettivi, il primo di quale quello era di viralizzare le disuguaglianze sociali nel consumo alimentare di, di, specifici, di specifici alimenti e in particolare di specifiche tipologie di istituzione alimentari scorrette vederne l'analisi temporale nel tempo e soprattutto cercare di capire se la crisi economica ha messo o no in crisi la dieta mediterranea nel nostro paese e la sua, la sua presunta trasversalità sociale e infine quello di descrivere le specificità territoriali, demografiche che caratterizzano la diversa mappatura degli alimenti nei vari contesti geografici e anagrafici dell'Italia. Come materiali e metodi, in materiale abbiamo utilizzato le indagini multiscopo ISTAT sugli aspetti di vita quotidiana, utilizzando gli anni dal 2005 al 2012, il 2011 è stato escluso perché la qualità dei dati su queste tematiche non era buona, il 2008 perché l'abbiamo considerato come anno ponte di inizio della crisi, anche se la crisi ha avuto una sua recudescenza più avanti, comunque la maggioranza della letteratura è concorda nell'affermare che il 2008 è il primo anno, e abbiamo dunque raccolto frequenze di consumo, stratificate per istruzione, genere, ripartizione geografica ed età e per le principali categorie alimentari, e quindi catecheti, proteine e così via, di alcune abitudini alimentari come il saltare o meno la colazione, e controllare i quantitativi di sale nella propria dieta, e infine l'unico outcome di salute che era presente in questa, in questa indagine, che era appunto il body mass index. Per quanto riguarda le, le, le carni in particolare abbiamo avuto modo di vedere il consumo di carne bianca, rossa e suina. Quindi, come metodi, il primo metodo è stato quello di, di dicotomizzare i comportamenti scorretti, monitorare la assunzioni scorretti, le varie, i vari indicatori. Questo è stato semplice per alcuni indicatori, come ad esempio le verdure, sapevamo che le raccomandazioni ammesse ci dicono che un, un consumo è plurigiornaliero e buono, è bene, ma minore è male, quindi questa cosa è stata semplice, in altri casi invece abbiamo dovuto costruire degli indicatori composti che andassero a sintetizzare le informazioni provenienti da diversi indicatori, vedremo ad esempio quello delle carni. Abbiamo dunque eh, um... Abbiamo dunque stimato le prevalenze di consumo in tutta la popolazione e per, come misura di sintesi delle disuguaglianze di salute abbiamo utilizzato la frazione attribuibile all'istruzione. Quindi quanto si potrebbe ridurre l'esposizione a una determinata modalità di consumo alimentare scorretta se tutti quanti i gruppi sociali avessero il livello rilevato tra i più istruiti. Abbiamo dunque studiato la variazione relativa sia della prevalenza che delle frazioni attribuibili nel periodo prima e dopo la crisi e per osservare se la crisi economica avesse avuto un effetto o meno su queste possibili variazioni abbiamo utilizzato le serie temporali interrotte testando la significatività dell'eventuale dell cambio di pendenza del trend prima e dopo la crisi. Come risultati abbiamo scelto di, eh, mostrar, di mostrarvi appunto attraverso dei grafici di questo tipo in cui abbiamo nell'asse delle X abbiamo la prevalenza del consumo scorretto per tutti quanti i vari indicatori che abbiamo, che abbiamo appunto raccolto. I vari colori stanno a indicare differenti categorie di alimenti e di modalità. Nell'asse invece delle ordinate abbiamo, abbiamo messo la grandezza fra, delle frazioni attribuibili alle disuguaglianze sociali. Quindi come primo impatto quello che si può dire è che non sembrerebbe esserci, esserci una risposta del dire si mangia bene o male in Italia, perché questa risposta dipende dallo specifico alimento. Sicuramente un, una prima caratteristica della nostra dedicazione è il fatto che per quasi tutti gli indicatori si, si rilevano delle frazioni attribuibili positive quindi vuol dire che per la maggioranza degli, indica degli indicatori in effetti ci sono delle disuguaglianze sociali nell'alimentazione a carico della popolazione più svantaggiata. Queste disuguaglianze tuttavia sono molto varie, vediamo che la vanno da un 40% a un 0%, quindi non possiamo parlarne in generale con la presenza di disuguaglianze, andiamo a cercare dei cluster, e possiamo vedere che, ad esempio, per quanto riguarda frutta e verdura, in effetti le disuguaglianze sono molto basse. Semmai ci stupisce l'alta percentuale di popolazione che non raggiunge le raccomandazioni OMS: addirittura il 90% dei maschi, in questo caso, sono la popolazione maschile, non raggiunge neanche il FIDA-DAY. Preoccupazione che in parte viene moderata se osserviamo invece un secondo indicatore che abbiamo creato un po' più italiano, direi, che è appunto il triadei in quanto comunque le porzioni che probabilmente l'OMS aveva studiato, quando ha studiato le soglie di quantità e che poi ha definito di 5 porzioni, probabilmente corrispondono a un 3 porzioni italiane, visto che siamo sicuramente più generosi nel, nel nella quantità di frutta e verdura. Quindi su un Triaday possiamo vedere che scende a un 40%. Per quanto riguarda invece quello che interessa oggi e quindi le carni, possiamo vedere come le carni, possiamo vedere come nel più grande vi sia l'eccesso di carni rosse, l'eccesso di carni suine e l'eccesso di carni bianche e anche gli indicatori di sintesi troppe carni che stanno a indicare il consumo plurigiornaliero di un qualsiasi tipo di carne, possiamo vedere come per tutti questi problemi la prevalenza non sia troppo alta, perché conta tra il 10 e il 20% della popolazione ma che le disuguaglianze tendenzialmente sono più alte di quello che abbiamo visto per frutta e verdura. Il poco pesce risulta ancora più grave la situazione perché allo stesso livello di disuguaglianze unisce una forte prevalenza, ma laddove le disuguaglianze sono maggiori sono invece nei carboidrati e nel consumo errato di grassi, quindi di oli non pregiati o di burro e strutto per il condimento e la cottura. Delle, delle fitanze come possiamo vedere è un problema che colpisce una quota molto ridotta della popolazione ma con forti disuguaglianze tra l'altro questo potrebbe essere ad esempio una delle cause che possono spiegare i forti livelli di obesità presenti nel nostro paese ovviamente il fatto che queste variabili abbiano dei valori maggiori di frazione attribuibili per bassi, per bassi valori di prevalenza e più eh, ridotti per invece alti valori di prevalenza è dovuto in parte anche alle costruzioni matematiche che vincolano la variabilità di tutti gli indicatori di sintesi relativi delle disuguaglianze di salute. In altre parole cosa vuol dire? Se tutti qua, se il 90% delle popolazioni non, non raggiunge il 5 a day, vuol dire che questo comportamento e distribuito in tutti i segmenti sociali e quindi le informazioni più biblichi di saranno sicuramente basse, diversamente invece questo valore può variare per prevalenze minori. In ogni caso anche questo limite non ci impedisce di capire l'importanza di questa mappa nell'ad ad esempio suggerire la calibrazione degli interventi di prevenzione, che dovranno essere sicuramente più universalistici, laddove la prevalenza è molto alta e non ci sono forti disuguaglianze e andare a colpire invece quelle sacche vulnerabili nelle quali invece ci sono ancora eh, abitudini poco prevalenti ma appunto con forte disuguaglianza. Non solo, questa mappa ci permette anche di fare l'esercizio di priority setting, cos'è più importante per l'equità? secondo voi potrebbe essere più importante lavorare su un'abitudine un poco prevalente ma molto disuguale o su invece un'abitudine più prevalente e meno iniqua? Una risposta a, questo, a questa domanda che può venire da tantissimi criteri, criteri di convenienza, criteri di capacità che abbiamo già sviluppato per attivare o meno risposte, ma dal punto di vista epidemiologico quantitativo uno degli aspetti può essere studiare gli impatti sull'intera popolazione, impatti che vengono calcolati moltiplicando queste due dimensioni ovvero sia, vuol dire, prendendo 100 persone a caso della mia popolazione, io so che eliminarne le disuguaglianze sociali nell'esposizione a un determinato argomento mi darà un, un determinato numero di persone che beneficeranno di questo eh, intervento. Quindi ad esempio per i troppi grassi, la frazione attribuibile era del 40%, ma colpisce soltanto il 4% della popolazione con un beneficio, un impatto, di 1.5%, sia per le 100 persone io so che se eliminassi le disuguaglianze nei grassi avrei 1,5 persone che beneficiano di questo intervento. Troppo, se lo fa faccio lo stesso per le troppe carni vedo che ho un impatto maggiore. Basta questo per dire che agire sulle carni è sicuramente più importante che sui grassi? Ovviamente no, perché comunque cosa manca in questa mappa? Manca il legame con, il, con gli outcome di salute. Ad esempio, magari agire sui grassi, per quanto colpisca meno persone, potrebbe avere un beneficio perché è più legato ad alcuni outcome di salute. Quindi, sicuramente mancano i rischi relativi che associano queste stime al loro impatto sulla salute. Ci stiamo lavorando, è uno dei punti di lavoro che stiamo portando avanti nel progetto CCM sul Piano regionale di prevenzione e gli FTP di audit ma anche quando fossimo capaci di quantificare questi rischi relativi e di vedere l'effettivo impatto dell'esposizione alimentare scorretta basta questo per definire un priority setting ovviamente no infanto questa mappa è vera ma soltanto sulla popolazione maschile in generale se andiamo a vedere come si distribuisce per genere, per ripartizioni geografiche e per età l'equilibrio dei vari punti potrebbe variare non varia molto per quanto riguarda le disuguaglianze di genere in Italia non ci sono forti disuguaglianze di genere nell'alimentazione almeno non, so, non sono tali da modificare l'equilibrio di questi punti nella mappa in generale le donne hanno la prevalenza minore di, di esposizione alimentari scorrette e disuguaglianze tendenzialmente più alte se non fosse proprio per le carni quindi per le carni invece c'è sia la prevalenza che le disuguaglianze minori. geografiche e di età invece vediamo che la cosa cambia. In questo caso ho riportato come si distribuiscono la variazione della prevalenza in termini, in termini di Z-Score sull'asse delle ascisse e delle disuguaglianze sull'asse delle ordinate. Quindi, fatto 0, l'incrocio dei due assi ed è la situazione italiana. Possiamo vedere che più a destra ci sono contesti più in cui la prevalenza è maggiore, più in alto quelli in sono maggiori. Quindi geograficamente possiamo vedere che la carne, in questo caso la carne suina, ma era esattamente pari alla carne rossa, è un'abitudine un che colpisce in misura maggiore, in misura più iniqua le regioni del nord-ovest. Per quanto riguarda la popolazione, è sicuramente un comportamento che va diminuendo nel tempo. Vediamo che 20-34 anni è quella che è più prevalente e abbassandosi l'età diminuisce anche la prevalenza e aumentano contemporaneamente le disuguaglianze. Quindi non stiamo adesso a interpretare questi dati ma appunto ricordiamo che se dobbiamo cercare di fare un priority setting sicuramente dobbiamo tenere in considerazione le specificità anagrafiche e geografiche. Se volete possiamo tornare su questa slide. E quindi la Passando invece all'impatto della crisi in questo quadro, come ha modificato le nostre abitudini alimentari, in questa prima slide abbiamo messo a confronto la prevalenza prima della crisi nel 2005-2007, quindi nell'asse delle X, nelle ordinate vediamo come questa è aumentata o diminuita in senso relativo dopo il 2008. In particolare, in maiuscolo in grassetto abbiamo indicato quegli alimenti per i quali le serie temporali interrotte hanno dato una risposta positiva, ovvero c'è un effetto della crisi. Il primo aspetto è che le variazioni più importanti, sia verso l'alto che verso il basso, sono i cibi per i quali le, le serie temporali interrotte hanno dato esito negativo, ovvero sia sono, effetti, sono effetti di contesto, di lungo periodo. Tra questi ve ne sono alcuni, ad esempio, come. La riduzione dei quantitativi di sale, la riduzione di popolazione che, che non fa colazione, o la riduzione di popolazione che utilizza cattivi condimenti, cattivi condimenti per la cottura, appunto, il condimento dei cibi, che potrebbero essere delle, dei successi della sanità pubblica che da tempo lavora su questi temi. Vedremo che in fondo è vero, ma fino a un certo punto. Se invece andiamo a vedere gli effetti della crisi, scusate da una parte la crisi ha aumentato la mancanza di frutta e il del raggiungimento delle quote del free a day e del five a day quindi in parte sembrerebbe aver modificato verso il peggio il consumo, il consumo inadeguato di, queste, di questi alimenti per quanto riguarda invece le carni la situazione è carina perché ci dice i pochi legumi sono quindi pochi legumi sono diminuiti sono aumentati i legumi se quello di poco per quanto riguarda le carni l'eccesso di carni eh, bovine e l'indicatore sintetico di carni è diminuito, quindi è diminuito l'eccesso di carni di questo tipo, a scapito invece di un aumento della bianca e della suina. Sembrerebbe quindi che la crisi avesse portato a una sorta di compensazione nella modificazione dei, dei comportamenti di, appunto, di ingestione proteica, in particolare di un delle carni rosse più care, rispetto invece ad altre tipologie, come invece la bianca e la suina. In realtà se andiamo a vedere l'andamento anno per anno di tutte le tipologie di carni possiamo vedere che questo non è neanche tanto vero perché in realtà ad esempio per la carne suina e la carne bianca sì, c'è un aumento tra il 2007 e il 2009 ma probabilmente dovuto a una fine di effetti di trend di lungo periodo per tutte le tipologie di carni con l'adentrarsi della crisi la pendenza diventa negativa è significativamente diversa rispetto a quella precedente sia per i maschi che sono le linee blu sia per le femmine che sono invece più carose, quindi le carni sembrerebbero essere diminuite in generale su tutte quante le tipologie. Andiamo a vedere invece la variazione delle disuguaglianze, quindi in questo caso abbiamo sull'asse delle ascisse, abbiamo le frazioni attribuibili prima della crisi, quindi sulla destra abbiamo tutti quegli alimenti per cui c'erano delle disuguaglianze a sfavore degli svantaggiati prima della crisi, e invece ordinate, scusate, vediamo come queste sono variate in positivo o in negativo con la crisi. Cosa vuol dire? Concentriamo l'attenzione su sui primi due quadranti, quindi laddove c'erano già disuguaglianze. Nel, nel primo quadrante in, in alto a destra sono disuguaglianze a favore dei, dei degli svantaggiati che sono ulteriormente aumentate dopo la crisi. Sotto, invece, ci sono quelle disuguaglianze che sono, si sono, uh, si sono diminuite. Non hanno raggiunto, come vediamo qui, non... avessero raggiunto il 100%, i puntini qua sotto, si sarebbero completamente invertiti, un gradiente che era positivo sarebbe divenuto negativo. Mentre invece, in questo caso, sono semplicemente diminuite, rimangono disuguaglianze a stavola degli svantaggiati, ma meno importanti di quello che avveniva prima. E quindi... Per tutti quegli aspetti che avevamo visto prima, che erano modifiche di lungo periodo e che avevamo detto, bene, vittoria della sanità pubblica, in realtà questo è avvenuto perché i più istruiti hanno abbandonato più velocemente dei pochi istruiti queste abitudini malsane. Quindi abbiamo avuto un, un miglioramento della prevalenza ma un aumento delle disuguaglianze sociali. Quindi non è una vittoria ma fino a un certo punto. Per quanto riguarda invece tutte le carni... Quindi i puntini blu e non soltanto, anche il poco pesce. Vediamo che invece le disuguaglianze sono diminuite, quindi quella riduzione delle carni probabilmente arriva specialmente tra i meno istruiti, che probabilmente per disponibilità economiche minori hanno tagliato su questi alimenti. Quindi sembrerebbe quasi esserci paradossalmente un effetto positivo della crisi. In particolare i legumi sono ancora aumentati. C'era già un vantaggio a favore dei meno istruiti di consumo di che è ulteriormente aumentato. Quindi, forse, ma stiamo sul campo delle speculazioni: potrebbe essere stato un passaggio di consumo dalle carni verso altri alimenti proteici. A peggiorare questo quadro, che sembrerebbe essere quasi benevolo nei confronti della crisi, c'è invece l'aumento di snack e della frutta, per i quali c'è anche un aumento, ma no? questo ci interessa meno al momento. Quindi le conclusioni sulle frequenze scorrette di consumo, ricordiamo che non stiamo parlando di quantità, di qualità, ma semplicemente di frequenze di consumo, la dieta sembrerebbe essere ben radicata. Se noi invertissimo questo grafico, in, qua ci sono, in questo grafico abbiamo soltanto riportato le cattive abitudini. Le invertissimo, vedessimo le, le buone abitudini, possiamo vedere che che olio di oliva, carboidrati e frutta e verdura utilizzando degli indicatori meno restrittivi delle Five A Day sono comunque ben radicati nella società, ma che nell'alimentazione comunque permangono alcuni elementi di criticità. Nella prevalenza di abitudini non della dieta mediterranea, come ad esempio il consumo sporadico di legumi, e ci sono eccessi di dolci e di carne, che, seppure in riduzione, comunque rimangono in eccesso e con forti disuguaglianze e in particolare disuguaglianze in alcune basi mediterranee quindi nell'olio, nel pesce, nei troppi carboidrati e nel consumo di carne, di nuovo la crisi non sembrerebbe aver avuto un, effetto, un grave effetto negativo nelle frequenze di consumo eccessivo e paradossalmente avrebbe appunto ridotto quelle delle carni più preoccupanti sembrano i trend temporali di lungo periodo sia perché alcuni problemi sono in aumento sia perché quelle di riduzione come abbiamo visto invece hanno avuto un aumento delle disuguaglianze ma passando ai limiti, beh, innanzitutto il fatto che come tutte quante le survey autodichiarate hanno probabilmente un bias nelle dichiarazioni soggettive, non sarebbe un problema se questo bias fosse distribuito equamente nella società, ma com'è, chi è, chi è che ha mentito di più sulle frequenze di consumo, più o meno istruiti? È una domanda che dovremmo cercare, poi cercare di rispondere. La mancata rivelazione della quantità consumata e quindi a parità di frequenza di consumo più ricchi che meno ricchi potrebbero mettere più o meno quantità di cibo nel piatto cambiando probabilmente le nostre considerazioni. E infine la mancata rilevazione della qualità, che è probabilmente l'aspetto più importante. Chi mangia peggio, anche a parità di frequenza e di quantità, probabilmente chi è più povero ha delle scelte qualitative peggiori, con, con impatti sulla salute in particolare questi due aspetti di qualità e quantità potrebbero essere stati intaccati dalla crisi stessa come vediamo la crisi in questo grafico vediamo le famiglie che dichiarano di, avere non, di, di non avere soldi per cibo e possiamo vedere che con, con la recrudescenza della crisi in tutte quante le ripartizioni geografiche tra il 2008 e il 2011 c'è stato un forte aumento di, di gente che ha problemi a acquistare cibo nelle regioni nel nord questo trend sembra essere diminuito negli ultimi anni, nel sud nelle isole è ancora in aumento. Se andiamo a vedere come è variata la spesa, tra il 2007 e il 2013 in effetti c'è stato, a parte la carne bianca, i legumi e le patate e ortaggi, per tutte quante le altre voci di consumo ci sono state forti riduzioni nella spesa. In particolare possiamo vedere che sono venute meno alcuni capo dei caposaldi della dieta mediterranea frutta, pesce. Pane, cereali, pasta e riso, olio di oliva. Per quanto riguarda le carni, invece, vediamo che in generale c'è stata una riduzione della spesa carnivora e, in particolare, di quella bovina. Infine, quindi, qual è l'effetto di questo problema? Vediamo che anche in questo caso in questi due grafici mettono a confronto le famiglie che hanno dichiarato di diminuire la quantità e di diminuire la qualità nell'acquisto degli alimenti, entrambi questi indicatori sono in aumento dopo la crisi e di nuovo questo aumento della, della, della riduzione della quantità e della qualità come è stato socialmente distribuito probabilmente sono state le famiglie più povere a peggiorare la scelta sia di quantità che di qualità di cibo quindi anche in questo caso non soltanto c'è un effetto generale ma un effetto della crisi probabilmente meno benevolo di quello che abbiamo visto attraverso le frequenze di consumo perché probabilmente i più svantaggiati hanno peggiorato quantità e qualità delle loro scelte alimentari grazie